ZOMBIE APOCALYPSE Allora ragazze, mi ho appena fatto una skincare routine, non ho messo la crema tanto, tra poco mi devo fare la doccia, infido qui la mia camera quindi mm, non so quanto riesco, riuscirò a fare questa benedetta eh, video, vlog barra Video um, basta perché non c'è altro da dire, solo video blog, e quindi non so con la mia mattinata quanto sarà ricreativa perché tra l'altro è, è produttiva soprattutto perché, come dire, um, insomma, forse è vento ogni tanto piove ogni tanto smette quindi non si capisce un bel niente quindi non so neanche io come farò a fare questo video vlog. Eh, di quattro chiacchiere con voi perché voglio anche tenere compagnia, ma non so manco io come perché non sono così brava come le grandi youtuber vabbè no comment quindi non lo so neanche io come fare boh, non ho proprio idea proprio molto strano vero? già E vabbè sono anni che rompo le palle su youtube come con alcuni hitters però almeno riesco a essere su youtube Cosa che eh, non è sempre facile, però ci provo. Allora, adesso mi faccio una doccia e ci vediamo dopo, dai. O pulisco, una cosa faccio, pulisco, è meglio che pulisco, dai. hai spinto ah. Ah? Ah. hai spento ah, lascia così che... già torna Allora ecco qua, nel frattempo ho dato una bella eh, pulita, cioè spolverata, sul, non mi ne, una bella spolverata sul, sul letto, sulla, come si dice, sulla testiera del letto, e sul, su, nei comodini, i due comodini